la diretta di questa sera è molto particolare la sigla c'è noi quasi siamo pronti e tra poco arriverà anche l'ospite graditissimo della serata ovviamente aspettiamo tutti quanti voi in diretta queste due chiacchiere con dirette interviste fatte da me con degli ospiti estremamente graditi e questa sera stiamo aspettando niente proprio di meno che Manuela Arcuri, che eccola qui è arrivata. E adesso andiamo ad invitare in diretta. Allora, vita! Aspetta! Eh. Partecipa ora! Oh! Sta arrivando, eh! siamo? Ci siamo, aspetta che mi ha croppato come al solito, mi alzo un po'. Um. Manuela Arcuri, buonasera. Fermo, grandissimo, uomo meraviglioso, io ti adoro. Questo lo sanno tutte le persone che ci ascoltano? Ecco, se non lo dovessero sapere, da adesso lo, lo sanno. Io ti adoro. Io posso aggiungere anche qua la diretta, cioè... Come stai? Bene, bene, bene, tu? Bene. Bene, dai, tutto a posto. Mi vedete bene? Sì, mi sono messa qua nel salone che è l'unico punto che che prende e <ride> però spettacolare, sei spettacolare. Due cose prima di iniziare. La prima la più importante, oggi è San Mattia. Sì, auguri a tutti Mattia! Auguri a Mattia anche al mio bambino. Eh... Eh infatti fa il compleanno una settimana dopo fa l'onomastico quindi regali su regali pure oggi perfetto perfetto infatti ti volevo ringraziare doppiamente perché proprio il giorno pure dell'onomastico di tuo figlio mi hai concesso insomma questa diretta Volentieri, e poi no. l'altra cosa che volevo dire è che se io sono su Instagram eh e su tutta sta roba è perché una persona, un anno e mezzo, quasi due anni fa, mi ha convinto a riaprire un profilo Instagram. Devi tutto a me, diciamolo. Devo assolutissimamente tutto a Manuel Arcuri, che in quel della Puglia, uh, fine agosto del 2019, disse, ma tu possibile, non hai Instagram, tu devi farti Instagram. È vero, è vero. E lui mi ha detto, no, sai, io l'ho chiuso anni fa... Eh, però ora non lo so se lo detto: ma, ma William ma stai scherzando? Cioè, un uomo come te, figo, simpatico, divertente, cioè se non utilizzi tu Instagram, così ci allegri anche nel pomeriggio. <ride> Io devo infatti ringraziarti ancora per questa cosa, perché poi da lì il primo posto l'ho fatto proprio con te, che fu una, un video veloce, veloce, veloce, fatto in teatro, poi da lì ho cominciato, insomma. Dai, dai, quindi... è stato bene, forza. <ride> allora Manuela, noi io, le mie dirette durano non troppo perché voglio che siano cose ah, noia. <ride> veloci, dinamiche però ovviamente se uno apre un pochettino su YouTube, su Google la tua carriera, facciamo notte se mi metto ad elencare un po' tutto quello che hai fatto perché è una carriera enorme, lunghissima, straordinaria che... Sì perché ho iniziato da giovanissima, quindi Esatto, hai iniziato sia come modella sia come cinema. Sì, sì, sì, sì. sì. Allora, ti racconto brevemente. Eh, io ho iniziato da giovanissima e tutto nasce, pensa, da un concorso di bellezza a cui io non volevo partecipare, che è Miss Latina, che è una scuola dove partecipavano, è un concorso di bellezza di tutte le scuole di Latina, dove partecipavano appunto le studentesse eh, del liceo, ok? tutte le donne e le, le ragazze del liceo. Io non volevo perché comunque eh, timida, timidezza non, non mi andava. Poi ero piccolina perché era il primo anno di liceo, quindi appena arrivata nella, nella nuova scuola, classe nuova. Dotto, vabbè, però dovevamo partecipare un po' tutte quante, quindi siamo andate. Insomma, vabbè, te la faccio a breve. Ho vinto questo concorso e da lì a me mi è cambiata la vita. Perché io da lì ho iniziato a lavorare come modella, come fotomodella, quindi i primi servizi fotografici, le prime pubblicità, e poi da lì ho iniziato a lavorare nella moda, quindi sfilando Milano, Parigi, sfilando anche per brand importanti. Finché poi mi sono trasferita a Roma, e era il periodo in cui cercavano nel, nei film, nel, nelle, soprattutto nelle commedie italiane, bellezza mediterranea, quindi un fisico prerompente. <ride> ho iniziato a fare i provini e ho visto che cercavano personaggi proprio come me, quindi che ho fatto? Mi sono trasferita a Roma, mi sono iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica perché, ragazzi, ricordatevi che studiare è importante. Qualunque lavoro, qualunque cosa si voglia intraprendere nella vita è fondamentale e a me è servita tanto l'Accademia. A parte che sono stati tre anni divertentissimi, altro che scuola. Quando studi quello, proprio quello che ti piace, che, che vorresti fare nella vita, è tutto un altro sapore. E quindi sono stati degli anni stupendi, abbiamo fatto questa accademia, ci siamo divertiti tanto e da lì ho iniziato a recitare e a studiare, a recitare accanto a questi grandi attori comici del cinema italiano. Tutti. Infatti, uno dei tuoi primissimi camei è stato uno nei laureati di Peraccioni. I laureati, sì, sì, sì. Io ho iniziato con i laureati Verdone, Peraccioni, Panariello, Salemme, De Sica, uh, tutti, tutti loro veramente, quindi Gasma, va uh, vabbè, insomma questo è stato l'inizio, la partenza nel cinema per me, quindi con questi ruoli uh, accanto a loro che mi hanno insegnato e dato tantissimo e poi che è successo? E poi è successo che mh, è arrivato un produttore? Ah. Mm -hmm. Un po prima... No, prima ho fatto la mia prima fiction Carabinieri Tutti Ok. È... ancora mandano le repliche che ebbe un successo enorme Enorme anche perché sono stata la prima carabiniera a indossare la divisa la prima carabiniera donna perché quell'anno passò la legge che anche le donne potevano l'arma sì. ebbe un successo clamoroso e lì arrivo ho fatto Sanremo subito durante i Carabinieri. Poi arrivò un produttore che mi rapì completamente e mi iniziò a far lavorare nelle sue fiction, ok? E mi propose tantissimi ruoli, ma ruoli drammatici rispetto a quelli che avevo fatto, quindi anche di spessore, diversi. E lì ho iniziato a fare una valanga di, di, di film, divertendomi, mh, lavorando, imparando... Uh, interpretando tantissime donne, donne che dove mi succedeva qualunque cosa, quindi <ride> sarebbe stato strano se ti facevano fare un uomo. Insomma. <ride> <ride> donne di, tutte, ogni, di ogni tipologia, però sì, sì, sì assolutamente tantissime persone tantissime personaggi, tantissime sfaccettature, però proprio la. Io voglio sapere, la prima volta questa giovanissima Emanuela Arcuri si è trovata set, luci, persone che vanno, vengono attori, la, che cosa hai provato in quel momento? Guarda, la, la prima volta avevo 17 anni e ero sul, sul set di Pappi Corsicato, ok? Sì. In... Diario, diario di un vizio, sì. no? Dei buchi neri, ok? Buchi. Girato... A Napoli tra l'altro, oh. sì. e poi tu c'è cioè, metà origine campana? Sì, mia mamma è di Avellino e quindi eh, scorre sangue campano dentro di me. Applausi, eh. Ma poi cazzo, eh. mamma di Avellino. Sì, e quindi niente, eh, ero a Napoli e eh, mi sempre portato bene Napoli per quello c'è anche un, un legame proprio affettivo oltre che di radici. E, e niente, la prima volta sul set a me sembrava tutto, tutto così surreale perché eh, poi quando un attore si trova su un set non si rende conto di quanto sia mh, diverso essere lì con tutte queste luci, tutto, tutto lo staff delle persone con, che lavora su un set. Sì, ti... sì, le maestranze. È che ti stanno intorno e tu devi recitare, devi essere vaga, come si dice qua a Roma, e dopo l'azione sei tu soltanto l'attore che è di fronte a te. Ma non è così, perché intorno a te ci stanno altre 20 persone. C'è il mondo, c'è un via vai. La concentrazione, in un momento anche di imbarazzo, che ti devi ricordare la memoria, ti devi ricordare il movimento da fare, e devi guardare in determinati punti che ti dicono loro, quindi diventa tutto complicato quella era la prima esperienza non l'avevo mai fatto eh, questo però, mondo infatti, è patato mamma mia mi sono affidata molto alle indicazioni del regista questa è l'unica cosa che si può fare proprio all'inizio visto che si è inesperti e poi, e poi andò comunque bene dai andò andò bene sono stata vale. sì sì sì sì, sì. <ride> Invece ti volevo chiedere anche, c'è stato un personaggio maschile, femminile, non per forza un'icona del mondo della recitazione, un'icona a livello mondiale, globale, generale, che nella tua vita ti ha affascinato come modello? Ti ha affascinato perché magari non, non, la persona non c'è più, o che magari è ancora presente e quindi ancora ti affascina? Guarda, uh, io ho iniziato a guardare Claudia Cardinale, grandissima attrice straordinaria, ti racconto anche una cosa carina e divertente, perché eh, tutti quanti, quando, eh, fin da ragazzina, mi dicevano che assomigliava alla cardinale, ok? Mi dicevano che avevano questi occhi profondi, espressivi, quindi io da ragazzina, stavo lì e ho detto, fatemi andare a vedere questa cardinale, i film che ha fatto, come lavorava, perché dicono che assomigliava a lei, beh, grandissimo complimento, Uh, vediamo quello che quindi mi guardavo i suoi film, che ha parto, questo, quell'altro va bene e, e la trovavo splendida, pazzesca, straordinaria caso vuole che in una delle mie ultime fiction che ho girato lei ha lavorato con me <ride> sì, sì, quindi quando io mi sono ritrovata accanto e ancora una bellissima donna, anche molto simpatica e lei stessa è stata la prima a dirmi ma lo sai che mi assomigli? <ride> cardinale. Avevano detto questa cosa quando me l'ha detto lei in persona ho detto va bene, allora ci credo è vero che poi non è neanche così tanto la somiglianza è forse più una questione di, di espressione di... anche un po' il taglio degli occhi <ride> però beata a te che ti hanno detto che assomigliava alla cardinale, a me al massimo che mi hanno detto Massimo Lopez però, <ride> però un po' ci prendi allora, hai lavorato? L'abbiamo mio modello di riferimento e poi un'altra grande attrice che ho ammirato um, sicuramente um, Anna Magnani. Anna Magnani, eh, sì, di lei mi, piace, mi è sempre piaciuta la sua grinta, la sua forza. sai di queste donne, Anna Magnani diceva semplicemente ma recitare non è così difficile basta e fai finta di essere un'altra stupenda con una semplicità disarmante disarmante disarmante. quello mi ha sempre affascinato di lei eh, sì. e poi vabbè, hai già elencato una serie di nomi vabbè ho eh? detto due, due mostri sacri no no ma tu, comunque prima hai conominato Verdone, De Siga Gasman, Pieraccioni, Tognazzi hai lavorato con veramente il mondo, pure con Prince. dove hai fatto un video anche con Prince? video con Prince. Questo è veramente il mio fiore all'occhiello, come si dice. Non tutti sanno, mi sanno. Eh, Forse tante persone non lo sanno, ma, ma Prince mi ha voluto in un suo videoclip, eh, che poi io non so neanche come mi abbia scelto tra migliaia di modelle credo, perché veramente poteva avere chi voleva, no? e mi ha voluto per questo suo videoclip, siamo stati quattro giorni a girarlo a Praga, ma quando lui mi chiamò, cioè non lui in persona ovviamente ha fatto chiamare il suo entourage, ha fatto scrivere un'email, io pensavo che era scherzi a parte. <ride> Guarda William, mi arriva, arriva il mio agente e mi dice, sai ma non è arrivata questa email? Ho detto, ragazzi, ci risiamo, qui mi fanno un'altra volta lo scherzo, poi era il periodo che l'avevo presentato da poco, e, ed ero sempre proprio presa di mira, tu... continuano a farmi, eh! Cioè, sono sempre presa di mira, però in quel periodo proprio tanto, quasi uno un ogni due anni, cioè sempre, in ogni edizione c'era il mio scherzo. E ho detto, un altro scherzo, ma ti pare? ma non ci caschiamo però, io ho detto questa volta quindi cioè, lascia stare per fortuna è andata a fondo abbiamo valutato bene questa proposta, era la verità era la verità che fai venerdì? Giro un video con Prince, così solo il giorno che l'ho incontrato, perché poi lui ovviamente mi ha voluto conoscere e incontrare qualche settimana prima sono andata a incontrarlo. Pensa io come stavo. La no. ah, mia. Sprint. Comunque. Però, per raccontarla, però vi dico veramente, ragazzi, un'esperienza che porterò sempre nel cuore, ovviamente. un personaggio straordinario, straordinario ma è, è riduttivo. Mamma mia, a parte di stanno in, nella chat sotto, riempiendo di complimenti, ovviamente. Ovviamente, tutti i messaggi non li riusciamo a leggere. C'è qualcuno con cui ancora non hai lavorato e ti piacerebbe lavorare? Ma guarda, mi piacerebbe fare un film con. Con Non si è sentito? Via subito, via, sparite tutti, ho... mi senti? Io adesso sì eh, scusate l'interruzione, è arrivata una telefonata. Non si oh. può fare il telefono quando si fanno le dirette, no? Eh, no. no, allora ti dicevo, mi, mi piacerebbe tantissimo lavorare con Tornatore, ok? Perché è un regista eh, che mette in risalto le donne. È un regista che fa dei film eh, particolari. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con lui, ecco, eh. con lui non ho mai lavorato e sarebbe per me un, una cosa stupenda. Beh, un bel binomio e lui, vabbè, è un pezzo della storia del cinema italiano. Cioè... Grazie, grande. E il personaggio di tutti quelli che hai fatto tra cinema, fiction, tipo a qua, alla quale sei più affezionata? Per X motivi. Guarda, un po' tutti i miei personaggi eh, sono legata, perché poi quando stai lì e, e li giri e li interpreti per mesi e mesi ovviamente ti leghi, no? Anche mm. perché poi io in ogni personaggio che ho fatto ci ho messo sempre un po' del mio. Cioè in tutti i personaggi c'era sempre un pizzico di Manuela, tranne in uno. Okay? dove non potevo mettere Manuela, perché ero veramente un'altra persona, quando ho interpretato Pupetta Maresca. E in questa fiction io dovevo essere un personaggio reale, vero, dovevo essere un'altra persona, quindi non, Manuela era totalmente assente, no? mentre negli altri, visto che erano personaggi inventati, in virgolette, potevo farli un po' a mio piacimento. Uh -huh. me li cucivano addosso, trovavamo insomma delle sfaccettature giuste che stavano bene anche alla, a me, alla mia immagine, al mio personaggio, al mio modo di essere anche, no? perché poi interpretare i personaggi devi, devi essere anche un po' devono essere vicini anche a te stessa, è più semplice. E invece con Pupetta, e questo è il, il personaggio a cui sono più legata proprio perché perché è stato quello più complicato, diciamo così. Quello dove ho, ho faticato di più, ma è stata ancora per me eh, una, una soddisfazione più grande. Una relazione maggiore. Eh, perché dovevo fare veramente una persona che non c'entrava niente, totalmente differente da, da me. Tra l'altro, stanno andando. Ma sappiamo tutta la vita che ha avuto, sappiamo. Chi era? Quando... È stato bello. Ah, tra l'altro stanno andando le repliche, mi sa, proprio in, questi, in queste settimane? Stanno mandando spesso le repliche, quello per me è stato un lavoro bello, eh, bello. quel personaggio lì era un personaggio particolare. Invece in la domanda che si fa quasi sempre: non avessi fatto la carriera straordinaria che, che hai fatto, chi sarebbe diventata, secondo te Manuela Arculi? cosa avresti fatto? Guarda, um, un'organizzatrice straordinaria di eventi o oh, una wedding planner ancora meglio. Lenzo Miccio di Latina, ci Bravo, bravo. Latino, bravo <ride> lo sai perché io, a me piace tantissimo organizzare gli eventi, le feste, ok? Quando oh, c'è il compleanno di uno del gruppo dei miei amici... Cioè, loro chiamano soltanto me, sempre. Io sono la responsabile di, di tutte le feste che facciamo durante l'anno, ok? Ma vanno proprio a colpo sicuro. Allora, non guarda che dobbiamo organizzare, ok? Io lo faccio stravolentieri perché, perché è una cosa che mi piace. E, non lo so, mi diverto a farla e... Mi viene... Ottimo! E poi vabbè, dai... Tra un po' un in planner che dovrebbe servire pure a te, eh? A me? Se non... Perché dopo il Covid facciamo finta Eh, il... non calma, non calma. <ride> allora, invece un progetto, un personaggio, una sceneggiatura, abbiamo parlato di chi, con chi magari poteva piacerti lavorare, abbiamo parlato dei personaggi che già hai fatto uno, magari dici, oh, mi piacerebbe fare quel personaggio o quella sceneggiatura di quel film. Io ho fatto veramente di tutto, eh? quindi ho avuto la possibilità Come a... veramente tanti tanti personaggi ho fatto eh, non lo so forse uno che ecco mi piacerebbe interpretare una favola il personaggio di una favola eh, quello mi piacerebbe non l'ho mai fatto e ha il suo fascino eh, mi piacerebbe farlo Lasciamo perdere Biancaneve, Il Principe e le polemiche sui baci. La strega cattiva! Per carità, per carità, per carità. E invece a una giovane attrice, un giovane attore o qualcuno che si approccia al mondo dello spettacolo, il consiglio Emanuele, Ar Emanuele Arcuri si sente di dare. Allora, intanto, ragazzi, bisogna, come ti ho detto prima, studiare, perché niente scontato... E più siamo preparati e più affrontiamo meglio le difficoltà lavorative che, si, che arriveranno nella vita, ok? Continuamente arriveranno purtroppo, però se siamo preparati siamo più capaci ad affrontarli. Questa prima cosa. Seconda cosa ci vuole una grandissima determinazione, grande forza di volontà e grande pazienza. Grande pazienza. Se si hanno queste prerogative eh, questa tipologia di carattere è molto meglio, no. allora, eh, se la memoria non mi inganna, eh, tu eh. hai fatto un opinionista per dei reality, però, da una recente tua intervista, ho letto ultimamente, sembra che tu abbia fatto capire che un reality non lo faresti né mai né mai. Insomma, come si sono dire? Ma guarda, ma lo sai che? Tutti gli anni mi chiedono di partecipare, ok? Um, io credo che non sia il momento giusto. C'è sempre tempo per farlo, un reality. Um, altra cosa, non meno importante, non credo uh, che abbia la forza di, di lasciare il mio bambino per due o tre mesi e andarmene, partire o chiudermi in una casa perché... Perché non ce la farei? Uh... Ah beh, ti credo. Sono fatta così, tu sai, tu mi hai vissuto un po' con Mattia, sai che tipo di rapporto con lui. Uh... Okay. Starei male io? Starei male più io che lui, sicuramente. Non sono ancora pronta. Uh... No, sono anche in possesso di un in possesso di un video dove balli la sigla del miniclub. Sì. Di, no, il di tutto non no, no, no, mi ricordo di invece se ti proponessero tipo giudice di un talent quello sì, quello stramolettiere, mm. anzi mi piacerebbe tanto sì, sì. sì, sì. programma di cucina invece <ride> <ride> programma di cucina solo dopo aver fatto un corso intensivo con mia mamma che è una bravissima cuoca bravissima Aspetta. mia mamma è ecco. una bravissima ecco quindi solo se lei mi dovesse fare un corso intensivo quindi me la saprei capare bene e... questo sì so, io assolutamente assolutamente <ride> forse un produttore proporrei il programma di cucina con la mamma dell'Arcuri che lo Oh, bravo secondo me vince divertentissimo io parlando le... Però eh, Faccio... eh? Io le farò da assistente, però secondo me funzionerebbe, non so perché funziona, no, parlando no, di simpatica, quindi sarebbe veramente una cosa carina e divertente. Sì, vedremo. Quindi... Dai, ce la, ce la studiamo. Questa cosa secondo me potrebbe funzionare. Parlando di televisione, eh, qualche settimana fa ho visto una storia tua con le ciabattine di, <ride> di, di Bio. Grandissimi, grandi, sì, ma lo sai perché? Lo sai come funziona? No. no allora, prima di Medeo, questi due mattacchioni, e cosa hanno fatto? Durante il, il corso del, del loro, della loro trasmissione, che sono state quattro puntate, quindi è durato un mese, no? un se sono tre quattro puntate, una settimana, sì, un mese, hanno mandato a tutti gli amici di eh, queste ciabattine a casa quindi mi è arrivata a casa proprio la scatola col pacchetto prima me ti ho detto che sai cosa mi hanno regalato sì, ti apro le ciabattine cioè, e c'è un biglietto peccato che non lo trovo se no te lo, te lo facevo leggere comunque c'è scritto nel biglietto guarda queste sono le ciabattine che abbiamo rubato nei vari alberghi che abbiamo girato noi nel mondo te le mandiamo così ti puoi vedere la nostra trasmissione a casa comoda e niente, buona visione, <ride> Matti, Matti. domanda però funzionava che chi lo riceveva poi faceva una, una foto, una storia, postava insomma con ecco, il ringraziamento. E io ho fatto la foto mentre guardavo loro con le loro No, so che con, con Mattia per casa è più Disney Channel che televisione normale, però insomma loro nell'ultima puntata che avevano fatto, hanno fatto questo monologo, diciamo, no? non so se poi hai sentito qualcosina in cui... Volevano forse probabilmente far passare un messaggio, o ma, però magari non è proprio arrivato del tutto, si è alzato sto polverone di polemica derivante poi anche dal DDL ZAN, insomma da tutta una serie di cose sui diritti civili. Loro volevano insomma dire alle provocazioni, alla cattiveria, rispondete col sorriso, qualcuno gli ha detto sì, però non gli è uscito benissimo, ma tu li conosci. se qualcosa hai senti che... Sì. Cioè, loro ironizzano su tutto, ok? Sendo due, due grandissimi attori, presentatori comici, eh, è normale che la dicano a modo loro la cosa. Mi dispiace che magari non sia passato un messaggio uh, che io credo, io sono in buona fede nei, nei loro confronti, sono convinta che loro vogliono far passare un messaggio positivo, cioè nel senso, sì, succedono queste cose, che quello è cafone, quello non ti fa sedere, quell'altro ti tratta male, eh? Però poi prendetela a ridere perché ehm, noi possiamo dimostrare il, il fatto di essere anche superiori in questo modo, no? Sorridendo vai a sdrammatizzare una situazione e la persona che sta in torto fa ancora più una brutta figura, ok? Cioè, spesso nella vita a me è successo questo. Ho imparato anche che. Se la prendi e non ci rimani male, se non ti offendi, se non reagisci nella stessa maniera, no? con un altro gesto, ancora più cafone, più cattivo, eccetera eccetera, con la risposta, ma ci sorridi sopra, ci fai una battuta, poi insomma tu, tu, tu che sei anche tu un comico, hai questa tua vena ironica, e divertente, proprio caratteriale, lo sai benissimo cosa significa sì, Assolutamente. No, no, ma... e loro volevano evidenziare, cioè nel senso vi fanno un torto, voi rispondete con un sorriso fatemi una risata e finisce tutto lì sì sì ma appunto la penso come te la, la, la volevano fare più in buona fede fare così in buona fede poi magari il messaggio non, non è arrivato esattamente così, tante persone la pensano in modo diverso però erano in buona fede sono convinta ok ok e poi invece, no, finiamo il comparto, diciamo televisivo, tott'anno e mezzo di Covid. Oh. Oltre privatamente, però poi anche lavorativamente, comunque te hai avuto a che fare con maestranze. quindi sai il baraccone del mondo dello spettacolo, quanto... però come l'hai vissuto? No, non vogliamo farla pesante, però... No, no, no, senza farla pesante. Guarda, ti dico, il primo lockdown è, è stato cioè impanicato tutti, ok? Perché non conoscevamo esattamente a quello che andavamo incontro, non conoscevamo questo maledetto virus, non sapevamo quello che stava succedendo in Italia, morti a destra e sinistra, tutto il terrore, non potevamo uscire di casa, non si poteva fare i mascherini, i guanti di ricordi. La, la... Io per me i primi due mesi di lockdown sono stati veramente drammatici, soprattutto il fatto di poi stare lontano dalla, dalla, dalla famiglia, di non vedere più nessuno, uh, è stato dura, è stata dura. Io per fortuna poi in quei mesi, come tutte le altre mamme, credo che insomma abbiamo fatto tutte le stesse cose, ci siamo dedicati a stare a casa, a cucinare i dolci col bambino, a fare i disegni, a giocare, inventarci qualcosa perché eravamo tutti disperati, però dovevamo comunque andare avanti. Mi sono goduta tantissimo la mia famiglia, cosa che non riaccadrà mai più perché poi sei sempre in giro, lavora a destra, e a sinistra e va bene, quella è la nostra vita, quindi ci sta è stata una parentesi anomala che mai più speriamo risuccederà e poi vabbè durante l'estate scorsa ci hanno un pochino, abbiamo un pochino ripreso i nostri spazi, ripeggiorando la situazione, quindi altra ondata, seconda ondata, <ride> ci hanno richiuso tutto, però in questo ultimo inverno devo dire che l'ho presa meglio perché già conoscevo, già sapevo, eh, sì, sì. ho casa il bambino soltanto due settimane ha saltato la scuola perché poi i bambini, soprattutto degli elementari, sono tornati subito in presenza, per fortuna. E basta, questo è stato. comunque. No, infatti, il primo lockdown, periodo anche di dirette Instagram, fu la prima, proprio il 13 maggio in cui io mi intrufolai, la prima in cui mi chiamasti dentro, ricorre. Sì, sì. Tanti dirette, sì, perché non sapevamo più che fare, eravamo disperati. Disperati proprio, disperati? E invece la domanda è? Eh? Io mi auguro che siamo veramente verso la fine di, di, di questo orrore. Voglio, vorrei ritornare alla mia vita di prima, uscire, abbracciare gli amici. Cioè, Mamma mia. Non c'è più. Mamma mia. Infatti, la, la prossima domanda che ti volevo fare è: secondo te, dopo questo delirio, quando si tornerà ad una normalità, spero il prima possibile. Quali sono secondo te le priorità? da cui, cioè il must da cui ripartire. Per quanto riguarda l'Italia... Margullo a fare queste domande? Che fai, Willy! <ride> Guarda, io, io credo che per l'Italia sia l'economia, ripartire da un'economia perché siamo tutti quanti disastrati, cioè nel senso bisogna ripartire da un'economia. Dal, dal lavoro quindi da dal guadagnare da, da, da far ripartire un po' tutta quanta far rigirare questa macchina no? così grande e anche nel mio settore noi ci siamo completamente bloccati il settore dello spettacolo è stato quello uno dei, dei settori più massacrati proprio va bene però ora sta ripartendo tutto quindi bisogna far girare l'economia per quanto riguarda uh, noi, come persone, si ripartirà dallo stare accanto alle persone, che questa è la cosa che a me manca di più. Mm. Il, il contatto con gli amici, il contatto con le persone. Mm, ce l'hanno tolto per tanto tempo. E, oh. e siamo calorosi, mm. tutti gli italiani sono persone sempre con, che hanno bisogno del contatto umano, dell'abbraccio. Non so, io. Ho cresciuto e vissuto da così, quindi per me questa è la normalità, era la normalità. Quindi per me ripartire da questo, ripartire da, dal contatto umano, dal lavoro, da, da ritornare a fare la vita di prima, la vita normale, che ormai la normalità non è più quella, quindi ritornare alla nostra normalità di prima. Eh, speriamo prima possibile, Emanuele, speriamo perché veramente <ride> non la facciamo più. Che mamma è Emanuele Arcuri? Severa, tosta? Ma io sono... no, severa zero. <ride> no, perché gli do tutte vinte, lo vizio tanto il mio piccolino. Sì, purtroppo... Eh beh, lui è... c'ha la faccia d'angioletto che ti fa gli occhioni, capito? Quindi... Poi ho solo lui, quindi... E quindi mi dedico veramente anima e corpo, come si dice. E... Però, certo, poi quando c'è da rimproverarlo, lo rimprovero, eh? non è che... E io ho la fortuna che comunque Mattia è un bambino molto, molto dolce, molto buono, ok? Sì. non devo neanche combattere così tanto, per fortuna. Ha preso della mia sensibilità, della mia dolcezza. <ride> <ride> che progetti hai, Emanuele? Quando ti rivedremo, che cosa bolle in pentola? Guarda, non dico niente per scaramanzia, ma mh, cioè, ci sarebbe un progetto... Tv, un progetto tv, esatto. E poi vediamo un'altra fiction. Un'altra fiction. Vabbè, vabbè, quindi a breve. A breve ti, ti, ti si rivede. Insomma. Sì. Speriamo. Da, il 16 uscirà su Amazon Prime l'ultimo film che ho girato: un docufilm che si intitola I luoghi della speranza. Mm -hmm. e, e dal 16 maggio sarà sulla piattaforma di Amazon perché dai ormai il cinema, il cinema è chiuso quindi tutti su queste piattaforme per forza doveva uscire dal cinema questo film niente, uscirà su Amazon e sono riuscita a farlo tra un lockdown e l'altro <ride> l'abbiamo girato a ottobre scorso è stata veramente una scommessa perché l'abbiamo girato per il rotto della cuffia diciamo, dopodiché ci hanno subito però è un, un docufilm veramente molto, molto interessante. È la prima volta che faccio un docufilm, quando me l'hanno proposto ho accettato volentieri prima di tutto perché ha sfondo sociale. È, è un argomento bello, molto interessante, parla dell'oncologia e è, stato, è stata una bellissima esperienza girarlo e quindi ah, adesso io... ho iniziare fatto... la promozione di, di questo film. Speriamo che andrà bene, ma sicuramente. E niente, incrociamo le dita, sì, sì, sì. E poi io ti ho conosciuto di persone in quella settimana in vacanza. c'è cioè una persona estremamente simpatica, ma naturalmente simpatica. Cioè, secondo me tu hai fatto anche fin troppo poco comico. Ma intanto sì. riprendere la, la parte comica, sì, perché poi quando ho iniziato a fare tutte queste fiction eh, di Mediaset, si può dire, tanto non c'è niente di male... E, um, ho fatto tutti ho interpretato tutti i ruoli drammatici, tutti i ruoli sì, molto seriosi. E invece, sì, sì. Eh, mi piacerebbe tantissimo tornare veramente a far sorridere la gente. Lo sai perché perché mi diverto tanto anche io quando giravo qualche spettacolo comici. È stato veramente settimane di risate con le lacrime. No, vabbè. no ma infatti io non ti ho mai visto sul set, ma ho visto quanto naturalmente sei simpatica, vuoi ridere, vuoi scherzare. Cioè, comunque, quando sei, sei simpatica naturalmente, quindi immagino che sul set divenga naturale, insomma. Grazie. Ultime due cose, vabbè, tu sei sportivissima, quanto, quanto lì per tenerti in forma, perché visto che sei, sei sportivissima tu, No, beh, lo, lo faccio io, ho sempre tenuto al mio fisico, eh. Eh, Questo non vuol dire che ogni tanto non mi concedo qualche sgarretto, assolutamente. Mangio, mi piace mangiare. Eh, però poi mi devo. Guarda, ti faccio vedere... Guarda qua. Ah, sì, sì, mi ricordo la storia che te la venne raccontata. Aspetta, accanto a me. <ride> Questa l'ho presa perché, con il fatto che le palestre erano chiuse, ancora non hanno riaperto, ho detto: Io devo fare qualcosa, mi devo comunque allenare. Quindi, magari preferisco farmi un po' di bicicletta qui a casa, anche perché ancora non erano le belle giornate, ancora il tempo è un po' incerto. Ora, appena arriverà, mi piace anche tanto camminare a me. Faccio delle. delle... Nel verde mi rilassa tanto, mi scarico mi fa bene fisicamente. Quindi... No, no, no, no, no, no, fa benissimo fare trekking o camminate nella natura è, è spettacolare. E vabbè, poi vabbè, questo periodo del Covid, gli inverni più lunghi della storia stanno arrivando. Il tempo non migliora mai. <ride> Senti, ma poi ti lascio. Uh, C'è ancora un sogno questo è proprio da Marzullo eh? Poi... guarda Willy invece di chiedermi so, le cose particolari mi hai fatto le classiche domande che mi fanno da vent'anni no bene però c'è ancora un sogno Emanuela Arcuri vuole realizzare si faccia una domanda si dia una risposta okay. quando il giorno è appena terminato il nuovo giorno è appena mm, un musical in teatro oh sì Oh. Perché, perché ho fatto anche tanto teatro ma un musical no e il musical significa veramente ballare recitare e cantare ok quindi per un artista è vederlo a 360 gradi lo metti alla prova su tutti gli aspetti ecco quella è una cosa che non ho mai fatto mi piacerebbe affrontare una nuova sfida perché per me sarebbe veramente una cosa Proviamo. Pure, no. hai, ballato, hai fatto ballando se non mi ricordo male. Okay. E come teatro dove hai fatto un liolà con la regia di un certo Gigi Proietti. Se non ricordo male, <ride> ho lavorato con un grandissimo Proietti. Pensa in quegli anni là, in quegli anni là erano gli anni che a Roma facevo l'Accademia di recitazione. 2006-2007? Eh. Sì. Sì. Sì. Ricordo male? Che bello, che begli anni! Eh, beh, lavorare con Gigi Proietti. <ride> eh, eh. eh, avrei tantissime di quelle cose da raccontare, solo che diventa troppo lungo. no? Non voglio annoiare, però, grande maestro, anche lui una simpatia estrema. Eh. Manuela! Vuoi... Ah, l'Arcuri, l'Arcuri! Quando vuoi. Eh. No, L'Arcuri, l'Arcuri! <ride> oh, ma... È troppo forte. Che spettacolo! Manuela, siamo andati anche oltre la mezz'oretta che... è passata mezz'ora? È passati 40 minuti. Ah, che vola il tempo, Willy! Contevola il tempo. Io l'ultima cosa che ti chiedo, perché io lo dico a tu, lo chiedo a tutti, dato che questa intervista, questa diretta, poi la ripubblico su Instagram e poi la ripubblicherò anche su Facebook e su YouTube, chiedo una sorta di... Liberatore in video, mi dai il consenso all'uso di queste immagini, di quello che si è detto in questa diretta per ripubblicarle sui miei profili social, Instagram, YouTube e Facebook? Sì, ti do il consenso. Oh. E allora con noi c'è stata questa sera Manuela Arcuri! Ragazzi, un bacio enorme. Ciao William, è stato un piacere immenso. Quando vuoi sono qui, salotto, mi troverai qui a casa benissimo, piacere mio, grazie mille. E niente, in bocca al lupo per tutto, auguri ancora a Mattio, saluto a Francesco, stavolta l'ho chiamato Francesco, le altre volte non so perché lo chiamavo Giovanni. Però cioè, no, continuo a sbagliarmi, continuo a sbagliarmi, giusto? Mi fai morire? Sto, sto continuando a sbagliarmi. Giovanni si chiama Giovanni. Giovanni, no, niente, niente non mentra, continuo perché Francesco si chiamava mio padre, capito? Quindi mi viene a domani, non so perché Giovanni saluto di Giovanni, da un bacio a Mattia Ciao. e un bacio buonissimo a te. Ciao! Esci tu? Esco io. <ride> Ciao troppo forte. E allora con noi. C'è stata questa sera Manuela Arcuri, un piacere enorme, io rimetto la sigletta continuo a sbagliare niente, Pure quando lo incontrerò di persona, il compagno di Manuela Arcuri, lo chiamerò Francesco, continuerò a chiamarlo Francesco, più forte di me però si chiama Giovanni. <ride> Grazie a tutti per essere stati con noi, per essere stati con, con me, con Manuela Arcuri alla prossima intervista che ci sarà Gigi Rock, anzi ve lo faccio vedere, martedì Gigi Rock, ecco qua, cabarettista di Zeling Colorado la settimana prossima, a martedì